Eccolo, eccolo, i miei capelli stanno tornando bianchi, cioè c'è cioè, pochissimo rosa, quindi questo vuol dire solo una cosa, vuol dire che dovrò farmi gli azzurri perché ho perso una scommessa in una diretta. Dopo a fine video vi dirò dove e quando me li farò blu. Perché me li farò con voi Io sono barbuto ma non ho la barba Benvenuti in un nuovo episodio Non so se è il secondo o il terzo dei TikTok life hacks Trucchetti di TikTok, trabocchini di TikTok Chiamateli come volete Quelli di oggi sono assurdi Ho visto delle robe incredibili che oggi proveremo insieme Vedremo se funzioneranno o meno Ma sono assurdi Ce n'è uno in particolare che mi piace tantissimo Ma non voglio spoilerarvelo ora Guardate tutto il video Ovviamente se volete altri episodi di questo genere Ci sono i commenti, usateli per farmi sapere se ne volete ancora o meno e se sei nuovo eh? se sei nuovo qui iscriviti e commenta con hashtag nuovo iscritto perché cercherò di metterti un cuoricino per darti il benvenuto nella petacolo family nella Barbuto family tutto family tranne che family friendly sono tutto nero allora il primo life hack che proverò a fare è quello di creare una mascherina con un calzino quindi Andiamo a prendere un calzino e proviamo questo Lifehacks. Oh, sto schiumando perché sono un invertebrato. Oddio, che caldo. Allora, sarà l'emozione di questo Lifehacks incredibile. Abbiamo un classico calzino classico e una forbice. Ora devo un attimo riguardare come si fa questo, questa mascherina col calzino. Andiamo a vedere insieme il TikTok che apparirà anche a voi qui. <totipo> Le pubblicità, appaiono le pubblicità E io le schifo sempre ma mi raccomando Se escono nei miei video guardateli <ride> Eh ma va troppo veloce Allora, prendiamo il calzino Ok, allora dobbiamo prendere Questa parte qui giusto? Justo, e la dobbiamo tagliare Quindi questa parte qui Eccola <ride> Boh, mi sa che ho sbagliato Ok, poi dobbiamo tagliare All'estremità, oddio Senza ritagliare fino in fondo però Proviamo. Così in questo modo. E dall'altra parte. Solo che qua io ho il polsino della calza. Ok, no, se riesce a ritagliare lo stesso senza problemi. Ok. Ok? Oddio. Oh damn. <ride> Raga che brutta. Oddio. Oh, oh, wow. Ok, questo life hack funziona. Ovviamente non lanceremo nessuna moda perché fanno davvero cagare E poi noi abbiamo queste Le nuove mascherine Petacolo E ce ne sono due modelli Questa con Pepito che è fighissima E l'altra con scritto Petacolo e la scritta giapponese Vi lascio il link in descrizione nel primo commento Mi raccomando c'è tutto il nuovo merch Tutte le nuove mascherine Affrettatevi perché sono rimasti pochissimi pezzi Altro che calzini, guarda qua Ok, il primo Lifehacks ha funzionato Ora passiamo con il secondo Che ci permette di vedere com'è realmente il colore dei nostri occhi E ce li fa vedere in modo proprio, capito? Perfetto, cioè bellissimo Quindi proveremo anche questo Quello che ci... Oggi non so parlare. Quello che ci servirà sarà semplicemente un iPhone e una goccia d'acqua. Non so se... Perché le gocce d'acqua sono difficili da avere a casa. Però io per fortuna oggi ce le ho. Quindi riusciremo a provare questo life axe. Allora, per questo TikTok lo vedrete sempre ogni volta qua di fianco. Dobbiamo praticamente prendere il telefono. Mettere la fotocamera esterna con il flash. Appoggiarlo qui. Appoggiare una goccia d'acqua qui. E renderli con l'occhio. Quindi proviamo... Allora togliamo la cover Mettiamo il video col flash Prendiamo una goccia d'acqua Indovinate chi non è capace Ok Ok faccio un attimo vedere È difficile perché c'è il flash puntato ma se vedete bene C'è lì una goccia Ok ci siamo Oddio mi rovinerò la vista tantissimo Ok uh! Vediamo il video Indovinate chi non è capace Oddio <ride> Sono tutto sbietto, tutto storto sono... Okay. <ride> no ragazzi, non è venuto, devo riprovare. Allora, riprendiamo di nuovo. Goccia d'acqua. Ok, ci siamo. Vado. Ok. Oh! Prima no, guarda, Oddio, non ci vedo più niente. Oddio, non ci vedo più. Ragazzi, perché gli altri funzionano a me, no? Cos'è sta roba? Ok, riproviamo l'ultima volta. Ok, così dovrebbe essere abbastanza. Provo quell'altro occhio stavolta. Oh, se non è venuto stavolta, maledizione. Oh, ce l'abbiamo fatta. Wow, che occhi ragazzi. Ok. Mamma mia, sto grondando. Sto davvero grondando. Non ho scoperto. Adesso ci voglio un attimo perché non, non ci vedo più niente. Abbiamo appena scoperto che ho gli occhi metà marroni e metà verdi. Questo è incredibile. È incredibile. Questo. Che spettacolo, Che spettacolo. Ok ragazzi, adesso a parte che ho gli occhi che fanno paura, andiamo con il prossimo TikTok, Life Hacks, Life Hacks TikTok. Praticamente, in teoria, ogni scottex ok, quello che usiamo come tovagliolo per asciugare, bla bla bla, è fatto da due strati. E quindi prendendolo e aprendolo, noi potremmo mettere tipo... Delle robe, ok? Costruiremo tipo un mangia un portapatatine economico. Casalingo. Non lo so se possa funzionare, ma proviamo. Ok, allora qua abbiamo il nostro Scottex. Ora scopriremo se ha fatto anche questo da due parti. Sembrerebbe di sì. Adesso ho fatto è ecco. come le apro. Oh my god. È difficile, eh? Ok, forse ce l'ho fatta, eh. Ci vuole un ingegno qua. Ce l'ho quasi fatta. Ok, no, ok, ok, okay. ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo Wow, io questa cosa non la sapevo mica Che si potesse aprire Ce l'abbiamo Si sta aprendo, allora, piano piano Senza fare danni Prima che si rompa Ok, direi che così può bastare Ora, patatine io non ne mangio in genere Quindi le useremo per i cereali Ecco qua i nostri cereali Ci siamo Oh, funziona ragazzi Funziona, funziona e come? Qua ci sono i nostri cereali, li teniamo in mano con lo so cotex così non ci sporchiamo tutte e due le mani perché una ci sporchiamo per metterle dentro e mangiamo. Per il popcorn secondo me è un'idea top. Incredibile. Quindi anche questo life ha funzionato. Vediamo qual è il prossimo. Ce l'ho tutti segnati qua. Oddio, ho sputato. È partito un meteorite. Ok, il prossimo TikTok è abbastanza pericoloso. Facciamolo. Ok, allora questo TikTok non provate a farlo a casa. Ok, lasciatelo fare ai professionisti come me. Allora questo TikTok ha dell'incredibile non so se possa funzionare secondo me è solo una cagata Praticamente ci serve un bicchiere di carta che ho acquistato con le ciambelle Ci serve di nuovo il nostro Scottex Praticamente dovremo fare un buco rotondo qui Dare fuoco allo Scottex metterlo qua sotto in teoria fa del fumo E poi facendo in questo modo in teoria escono dei cerchi di fumo siamo qui, proviamo! Attenzione Barbuto Giotto all'azione, cercherò di fare un cerchio perfetto, senza... Ah, ecco. Lo vedete perché non dovete fare la casa? Ok questo non è un cerchio proprio perfetto però ci siamo quasi Allora eccolo eccolo eccolo Mi sono messo qui fuori al balcone perché non vorrei impuzzonire casa Non vorrei che tutto andasse a fuoco Allora ho messo qua un asse di legno Non mi vedrete bene in faccia perché cercherò di farvi vedere meglio se funziona o meno Perché non so se, se si possa vedere bene Quindi in questo modo lo vedrete bene Nell'ultimo episodio dell'Hifax abbiamo fatto un esperimento col fuoco Quello che faceva volare la bustina di tè ed è funzionato tantissimo L'ho fatto in cucina mi ha lasciato una puzza tremenda quindi oggi lo faremo qua sul balcone Allora abbiamo il nostro pezzo di carta Abbiamo il nostro bicchiere bucato Oddio Ma non funziona Non funziona Oddio che puzza di bruciato Non funziona eh. Non funziona lo proviamo l'ultima volta Ah brucia Ragazzi, questo qua è un trabocchino Oh che puzza Non, non funziona raga Quindi non provatelo neanche perché tanto Non funziona Niente Questo Lifehacks era fake Non so se facessi in altro modo Però io ho seguito le procedure di sicurezza Di, di, di manuale E non è uscito Questo era fake Trabocchino Puh. Ok, dopo questa super delusione dell'ultimo life hack ne proviamo uno che, ragazzi, ha dell'incredibile. Se dovesse funzionare, a me sembra tanto fake, ma se dovesse funzionare, Raga è qualcosa di boh, incredibile, fantastico. Non lo so. Allora, quello che ci serve per il prossimo life hack sarà una scatola del nostro iPhone. Funziona solo con iPhone in teoria. Quindi solo con la scatola dell'iPhone, il nostro telefono con Snapchat. Ok, non so per quale assurdo motivo vada solo con Snapchat, però Snapchat. Io non lo usavo da non so quanto tempo. Adesso potrebbe tornarmi utile per fare questa roba Oh my Oddio Ok avete appena visto quello che è successo Noi adesso proveremo a ricrearlo Allora ci servirà appunto la scatola del nostro iphone Vuota quasi Ci serve tenerla con questo pezzettino qua Mettere snapchat Avviare la registrazione schermo E quello che succede a... Oddio Avvicinati No vabbè raga è assurdo È assurdo raga Diventa azzurro Cioè dovrebbe in teoria anche cambiare colore Ok, se facciamo così diventa bianco. Appena abbassiamo... No, non va più. Come? Ok, riproviamo, raga. Ci abbiamo qui la fotocamera, registrazione schermo. 3, 2, 1. L'abbassiamo. Guardate, cambia colore. Andiamo più al buio, andiamo più al buio. Sta succedendo qualcosa di incredibile. Damn, questo è spaziale. Guardate proprio come cambia colore, assurdo. Ora vi faccio vedere quello che ha ripreso lo schermo. Questo è lo schermo. Qua l'abbiamo appoggiato. E qua inizia a colorarsi, è assurdo. Un gioco di luci incredibili. Pensavo realmente che questo fosse fake, che avessero usato qualche, qualche trucchettino: tipo, magari uh, tagliare il video, poi inserire un video che illuminasse la scatola, invece è incredibile. Non so come sia possibile, ok? Però questo ha davvero delle incredibili. Bellissimo questo life hack. Infatti, ve l'ho tenuto quasi per fine video, perché l'ultimo life hack che andrò a fare ora è il più bello di tutti. Quello che, di cui parlavo a inizio video, quello che mi piace tantissimo. Non era questo, ma è quello che sto per andare a fare raga è incredibile allora quello che avremo bisogno per questo ultimo life hacks che vedrete qua di fianco è assurdo bellissimo saranno queste praticamente queste robe che danno alle feste robe così no quelle che illumin si illuminano al buio e dello scotch non so se qualcuno abbia già capito cosa sto per fare ma tra l'altro l'ho appena tirato fuori dal, dal freezer Oh! wow sto benissimo raga sentite Asmere per voi <ride> Oddio cambiano colore Vabbè. Comunque me le appiccicherò con lo scotch sul corpo E cercherò di ricreare un omino E poi andrò al buio e vedremo cosa succederà allora, in teoria facendo così si attivano bene Ok vedete che già iniziano a cambiare colore Perfetto Allora quello che andrò a fare ora sarà attaccare tutti questi robi con questi Non so sinceramente come si chiamino. E andare a creare un corpo che poi andrò ad appiccicare su di me Quindi questa sarà la faccia E poi adesso vedrete il resto eh, Qua non si appiccica ma come facciamo? Ok si è appiccicato, si è appiccicato ci siamo. Il braccio ce l'abbiamo. Ok ragazzi, in qualche modo ce l'ho fatta. Sono riuscito a riprodurre un vino sul mio corpo. Ora andiamo al buio e scopriamo se funziona. Yo! Eccolo! Eccolo! Ciao amici! Ciao amici! È pronto? Adesso parte la musica. La pancia è staccata dalle gambe. Ok, raga, mi sono tolto tutto. Un caldo allucinante per fare tutta sta roba. Questo era l'ultimo TikTok Life Access. Spero vi sia piaciuto. È stato secondo me incredibile, fantastico, stupendo. Noi ci vediamo mercoledì perché ogni mercoledì, ogni venerdì ogni domenica alle 18 esce un nuovo video. E vi dico che i capelli blu me li tingerò su Twitch. Quindi vi lascio il link nel primo commento in descrizione. Andate tutti a seguirmi. Ci vediamo lì tutte le sere alle 21 in diretta. Ciao belli!